Ciao amici di YouTube, come state? Allora, oggi vi racconto un po' la mia giornata che è stata veramente un weekend particolare intanto abbiamo iniziato le terme sono date le terme di San Messane, poi a quelle di Champouc, le terme di Saint-Messane, tra l'altro hanno una bellissima storia, se sono state scoperte in inglese che poi da un frate chimico eh, che insomma, vedendo due mucche che bevevano una fonte e non in un ruscello si è chiesto il perché, Da lì ha iniziato a fare delle ricerche e ha scoperto che quella quella era una fonte termale fonte termale che ancora oggi rimane utilizzata proprio dalle terme 1770 Saturnia nel 770 che passano invece anche uno in San Menzano che li acquista comunque, per solo 50 lire. Ecco, io sono andata lì eh, sia per un evento, perché si festeggiavano i 10 anni della riapertura proprio delle termine di San Menzà, evento realizzato con Asso Sauna, come sapete insomma io facendo parte appunto di Asso Sauna e come il maestro di sauna da me. Abbiamo fatto quindi questa entrata, diciamo così, letteralmente di San Menzano, siamo andati anche per Telliglia dove è l'hotel principalmente del Casino, quindi di Sheikchi. Il giorno dopo, domenica, siamo andati alle terme di Champagne che vede consiglio perché il ghiaccio del Monterosa è veramente spettacolare, anche se devo dire la verità, eh, non c'è più molto ghiaccio e quindi si inizia a intravedere quella che è il periodo di siccità e di mancanza di acqua. Dopodiché siamo partiti ben alle 8 di sera per raggiungere il caffè, dove siamo capital, dopo mangiare una buonissima cenera del mare, come vedete del pesce, queste sono le seppie, dicevo, una tirata unica quasi, perché ad un certo punto ci siamo fermati anche due volte a riposare un pochettino negli autogrill, siamo arrivati questa mattina alle 5 e mezza, siamo andati a dormire, ci cioè siamo ci siamo 10 e mezza, un pochettino, di da niente, passate in termine, abbiamo fatto colazione a mezzogiorno per poi farci il po pacche, come sempre in questa bellissima località balneare sul porto, ci siamo presi un esperitivo, un buonissimo vinello della, della, del pesce e poi oggi siamo tornati per dormire perché veramente caldissimo come da noi, siamo 41 gradi, sono veramente insopportabili, dopodiché abbiamo deciso di prenderci una buona cena qui per rivalmare al, al fresco, diciamo così, di, di, di quella che è eh, la serata per cercare di rinfrescarci un pochettino, naturalmente con tutto questo non può mancare delle bombine bianche e che rigorosamente tutto. Questo è un po' quello che mi aspetta altri tre giorni, eh, diciamo così a... A mangiare, a visitare questa località, avremo modo anche di raccontarcelo, questo è solo per dirvi come è stato il mio interno, ma adesso momento devo sapere come è stato il vostro, magari insomma meno travagliato del mio, ma sempre comunque interessante da ascoltare, da raccontarvi. Vi mando un bacio e, e vi abbraccio e presto ci saranno in tutto il come sempre sul canale.